Ehi, hey, tu bomber, fermo lì, aspetta un attimo, prima di guardare ancora questo video, hai 10 secondi per lasciare like a questo video, iscriverti al canale e attivare la campanellina se non l'hai già fatto. E ora noi ci becchiamo con le mie webcam. Web ok ragazzi, eccoci qua, allora, fermi tutti, fermi tutti ragazzi, non schippate questo video, vedetelo fino alla fine, vi raccomando, allora... Ho fatto, mh, qualche giorno fa, perché, mh, per chi mi segue su Instagram, ho fatto questo sondaggio ai miei follower dove chiedevo se aprire un team su Fortnite oppure no è stata mh, la maggior parte di voi, dei miei follower appunto su Instagram, mi avete detto tutti sì Per cui ho detto perché non aprirlo, loro hanno detto di sì, ho fatto questo sondaggio e allora ho aperto questo team, si chiama appunto Team Reharper praticamente è un team dove anche quelli non troppo scarsi ovviamente non proprio i naboni che giocano da questa season o anche dalla season scorsa almeno che giocano da, dalla season 10 possono entrare nel mio team se avete appunto anche questi requisiti dovete avere tre requisiti per entrare nel mio team iscrivetevi al mio canale youtube se non l'avete già fatto anzi di realtà sono più o meno 4 allora iscrivetevi al mio canale su youtube ehm, seguirmi sulla mia pagina instagram che vi lascio il link qui sotto in descrizione già trattino basso sbarchi seguire la pagina del team ovvero team.reart. comunque sempre qui sotto il link in descrizione e usare il mio codice creatore su Fortnite e nei negozi oggetti supermacho25 ok ragazzi eh, qualche giorno fa ho fatto un provino un mio amico perché voleva entrare nel team appunto si rendeva forte e così raga adesso non vi spoglierò niente però gli abbiamo fatto fare un po' di creativa con noi, con me e il mio manager e poi abbiamo, gli abbiamo fatto fare gli abbiamo, gli abbiamo chiesto se voleva fare singolo coppie v1 o squad v1 e lui ha scelto squad v1 ragazzi io non vi dico più niente ha fatto ver veramente una cosa esagerata vi lascio appunto la clip tra poco e noi ci, be ci becchiamo Cioè E noi ci becchiamo In un prossimo video Raga Appunto vi lascio Questa clip Con le intro Bella ragazzone Appunto avete 10 secondi da ora Anche Per Attivare la campanellina e iscriverti al mio canale E lasciare like appunto A questo video E appunto seguirmi tutte Sulle mie pagine Instagram ufficiali Qui sotto Compresa anche quella del team Bella raga Ciao a tutti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 Run out. When things don't go to plan, I kind of lose my mind I hope it's real This life comes around Just keep your faith and search for this